Ciao ragazzi, bentornati nelle mie lezioni oggi sono un po' fiero eh, di quello che ho fatto in passato perché ho ricevuto una mail da Guido Fiori mi ha dato il permesso di, di dire il suo nome e che ringrazio di cuore mi ha mandato un'email nel quale mi chiedevo un parere su un, diciamo, eh, un esercizio anzi, tre esercizi presi da uno dei miei metodi didattici lo specifico 400 esercizi per basso elettrico, ehm, dove eh, in questi rispettivi esercizi facevo dei, semplicemente un pattern, mi sembra era l'argomento della, della mano destra se non mi ricordo, comunque facevo dei pattern su un accordo e Guido ha pensato bene, molto bene, e praticamente ha messo in pratica eh, le cose come dico sempre di fare ovvero ha preso un esercizio e ci cioè, ha creato praticamente una canzone o quasi comunque un giro che funziona eh, l'ha trasportato innanzitutto in un'altra tonalità che io scritto la bemolle lui l'ha fatto in la o meglio ha trasportato questo eh, parte questi tre parti su un giro di accordi eh, il giro classico blues di 12 battute eh, in stile funk quindi funk blues di 12 battute in la quindi ehm, il mio esercizio eh, vediamo il primo e il terzo perché il primo e il secondo sono praticamente uguali allora nel primo io facevo questo lentamente Quindi suonavo eh, su La bemolle, giustamente guido proprio su una base come in La settima, quindi sull'accordo di settima, sta benissimo, e eh, avevo suonato eh, ottava, tonica, La bemolle, La bemolle, di, bu, tu, terza maggiore, ottava, terza maggiore, quarta giusta, ottava, quarta giusta, quarta diesis, diesis eh, quarta aumentata di passaggio quinta sesta maggiore ottava questo era l'esercizio e l'altro il numero 125 eh, altra cosa interessante che ora vi spiego l'esercizio faceva così sempre su la bemolle terza minore in questo caso sarebbe un do bemolle chiamiamolo sì è molto simile poi il resto del pattern è molto simile al primo però cambia questa terza minore invece che maggiore e di conseguenza anche tutte le diteggiature quindi eh, oltre a fare un grande lavoro di, eh, di creatività proprio perché comunque è partito da un esercizio mh, prettamente tecnico l'ha reso musicale perché ha preso una base eh, tanto di cappello, tanti complimenti a guido ha eh, preso una base funk ha trasportato questo pattern, questi tre pattern in innanzitutto in, in un brano suonato, quindi non con un click, ma con una batteria, con, con l'armonia, eccetera, e ha anche eh, provato, giustamente, a suonare il, lo stesso pattern con la terza minore, quindi l'esercizio 125, sulla stessa base. Questo è un'ottima un intuizione anche per eh, sentire che colore ha, eh, il pattern con la terza maggiore e poi con la terza minore quindi per me è stato un <ride> eh, quando ho sentito ora ve lo metto l'esercizio registrato da lui stesso sono rimasto innanzitutto eh, colpito dal suono di guido che mi piace molto dal timing da, da, da, da tutto e in più sono un po' rimasto come avevo detto all'inizio, eh, orgoglioso perché comunque ha preso degli esercizi miei e soprattutto eh, ha fatto quello che io eh, nelle mie lezioni propongo sempre di fare, quindi prendere gli spunti dai miei esercizi dagli esercizi di, di chiunque per poi creare musica, quindi non solo creare i propri esercizi ma Partendo da un esercizio, da un pattern, da una frase, da quello che volete, creare musica. Questo è lo scopo principale dei miei libri, che è quello proprio di mettere in pratica tutto quello che studiamo, partire dalla teoria, dall'armonia e dalla pratica. Quindi mh, riuscire a eh, prendere gli elementi che io do per poi assimilarli, metterli in pratica per creare Cosa di proprio. Quindi io ringrazio, innanzitutto, ancora Guido perché è stato gentilissimo e eh, gli faccio i miei più sinceri complimenti, quindi spero di fare anche altre cose insieme. Vi metto un attimo il suo esercizio, eh, mi ha dato il permesso, 2, 3, 4... settima allora io insieme al, al pdf vi allego anche eh, l'esercizio di guido completo quindi i tre esercizi in vari corus e poi ho avuto anche la gentilezza di mandarmi la base che ho utilizzato quindi che io allego insieme a tutto il materiale di questa lezione eh, praticamente il giro che ho utilizzato andiamo a sentire con la base 2, 3, 4, la settima la settima Sétima, settima settima, settima. base, il giro di accordi, tanto tutto scritto, eh, quindi lui ha ripreso eh, pari pari il pattern e l'ha trasposto appunto in, in tonalità in, sul giro di accordi che vi ho detto. Da qui eh, si può, eh, potete eh, prendere spunto per creare ancora qualcosa di più, prendendo quindi spunto soprattutto da quello che ha fatto Guido e magari creare le così in questo stile eh, ora come ho fatto io eh, la prima cosa che mi è venuta in mente magari per esempio lavorare su, sulla mano destra tutti i sedicesi Può fare, eh, si può creare un, una linea funk semplicissima e poi suonarla su tutto il giro ad esempio si può aggiungere le eccetera eccetera quindi eh, un grazie ancora di cuore a Guido e eh, ragazzi eh, questo è il modo giusto di, di studiare eh, quindi L'invito è sempre quello di, appunto, di prendere determinati elementi da ogni libro che avete, da ogni materiale che utilizzate per lo studio e poi assimilarlo e creare musica, creare qualcosa di vostro, utilizzare la fantasia eh, e quant'altro. Quindi per oggi è tutto, eh, trovate eh, base pdf qui sotto, o c'è l'esercizio di guido, e poi vi aspetto al prossimo video.